Allora, vediamo un altro tipo di ordinamento che si chiama ordinamento a bolle o bubble sort, Allora, cosa fanno le, bombe, le bolle d'aria nell'acqua? Salgono in superficie e l'idea è proprio questa, di far salire verso destra, di spostare verso destra, le carte eh, che, hanno, che sono più alte. Come si fa? Allora, all'inizio noi possiamo immaginare di volerle ordinare tutti, quindi mettiamo una sticella qua. Okay? Io sto esaminando 1, 2, 3, 4, 5 elementi, cioè quelli della posizione 0, 1, 2, 3 e 4. Allora, ogni volta considero una coppia e mi dico qual è il più piccolo dei due, tra 10 e 3 e più piccolo 3. Quindi io sposto la, la carta più pesante, cioè il 10, quella più grande, in avanti, in su, la faccio salire in superficie, vai avanti. Adesso controlliamo il 10 col 2, quella è il più pesante, è il 10, quindi lo faccio salire, ok, adesso il 10 col 3, sempre più pesante, va qua, ok, e infine la penultima e l'ultima, 10 e 4, sempre 10 più pesante, quindi scambio anche queste, come vedete, alla fine, io ho portato, fuori di confronti successivi, il 10, cioè il più pesante, si è spostato a destra. Allora, adesso non ne devo più considerare tutti, perché il 10 sta qua, quindi quanti, quanti ne considero? Ne considero solo 4, ok? Questi qua. E faccio però lo stesso ragionamento a coppie. Chi è più pesante tra 3 e 2? Il 3, perché è più grande, di scambio. Tra 3 e 3. Sono uguali, quindi le lascio così. Tra 3 e 4, il 4 è più pesante, quindi lo lascio così. Perciò abbiamo che il 4 è l'elemento maggiore ed è già nella posizione giusta. Allora, gli ultimi due sono ordinati. Sposto questo. Adesso considero solo più questi 3, Il 2, confronto il 2 con il 3. Il 3 più grande, quindi già giusto. Il 3 con 3 sono uguali È giusto. Ok, quindi questa ce l'abbiamo nella posizione corretta. Adesso ho l'ultima coppia tra il 2 e il 3, chi è il più grande? Il 3, quindi è già nella posizione giusta. Quando ho raggiunto una situazione in cui devo considerare solo un elemento, non avrei più confronti da fare e quindi siamo, abbiamo finito e il nostro vettore è ordinato. Ok. Quindi il concetto è, via via si considerano prima 5, poi 4, poi 3, poi 2 e poi ho finito elementi, e ogni volta si confrontano le coppie, l'elemento della coppia più grande sale, quindi c'è uno scambio se è necessario spostare l'elemento più grande in questa posizione. E via via si fanno salire come delle bolle gli elementi più grandi.